Buongiorno a tutti, siamo cinque ragazze dell'Istituto Tecnico Economico Antonio Bordoni di Pavia. Io sono Martina. Io sono Silvia. Io sono Letizia. Io sono Fedua. Io sono Elia. Se vuoi iniziare il percorso ai CDL, parti con il nostro corso. È semplice e intuitivo e sarà l'inizio di una splendida avventura. Se vuoi saperne di più, digita www.un.informatico.garraschievi.it